Buongiorno a tutti quanti. Eh, perché cosa è Tenerife? Oggi parliamo di pensioni. Siamo qui con il nostro amico Antonio, Manigrasso. Antonio Manigrasso, giusto? Manigrasso. E vorrei fare qualche domanda ad Antonio perché è qualche mese che sta frequentando Tenerife. Giusto. Come sei arrivato qui a Tenerife? Eh, sono arrivato um, ad aprile sono un pensionato che voglio stabilirmi qua perché ho già, la ho già avuto la residenza eh, per vivere eh, una diciamo, un'età pensionabile tranquilla per cui sono andato via da verona eh, e ora voglio vivere qui eh... No, eh, la sua storia è molto bella perché eh, pur essendo un pensionato ha trovato un piccolo lavoretto in più che gli dà delle opportunità è arrivata la colazione eccolo il caffè perfetto grande e questa cosa mi ha affascinato perché rimettersi in gioco a qualsiasi età è importante questo sì. ma che, di che cosa ti occupi precisamente eh, su sono dei prodotti diciamo per per migliorare diciamo, la vita diciamo, nel, nel vivere più sereni e più, più, più tranquilli. Sono degli integratori che a base di frutta e verdura naturale, Come al frutta, cento... e verdura? frutta e verdura naturale affruta, diciamo, al 100%, è un prodotto diciamo, creato da una società, la PM eh, tedesca, per cui tratta sia per il dimagrimento sia per per la regolazione dell'intestino, sia per il colesterolo e tanti prodotti diciamo, Scommetto che tu lo specifici. Prendi. Io prendo un po' di tosta per <ride> sì, no, no, Per dire la verità, l'altro giorno mi ha dato un bibitone con... Uh, uh, che cos'era quello? Era un prodotto diciamo per, dare, per bruciare i carboidrati e per dare energia è sì, una persona che si sente un po' più giù diciamo fisicamente diciamo, un po' depressa e eh, un po' stanca diciamo no sia sul lavoro e ti dà diciamo, energia per. Fantastico Quando... cambiando discorso eh, questa esperienza da emigrante esatto. perché in qualche maniera adesso possiamo anche dirlo che siamo sì. degli emigranti naturalmente alla tua età tu hai precisamente. Quanti? 67 anni. 67 anni, ragazzi, a 67 anni una persona si può rimettere in gioco. Esatto. E questo personaggio da Oscar sicuramente. c'è da lavorare sempre su tutte le cose naturalmente. Esatto, non è che sì. ci regalano niente, niente le società di dove noi possiamo vivere la nostra. però ma ti sei trasferito da solo. Sì, mi sono trasferito da solo, dopodiché appena, siccome sono anche un nonno e mm. la mia consorte, purtroppo abbiamo cinque nipoti Fantastico. a Verona, per cui lei è rimasta un po' lì per aiutare i figli, i due figli maschi che abbiamo, per cui, anche perché lì c'è un'azienda che ho creato io, però ho lasciato tutto a loro di proseguire Che quel... tu di professione facevi? professione era cioè un artigiano si chiama serramentista facciamo ancora ah, loro ecco. continuano a farlo tutta la sei sbagliata se io me la sei sbagliata fate voi perché io non ce la faccio più, basta chi Ho... vuole lasciare tutti i figli noi aspettiamo sempre qui a Tenerife naturalmente bisogna sempre lavorarci esatto. e con Antonio stiamo creando un progetto di visibilità per lui per questa sua nuova attività da pensionato qui a Tenerife e questa intervista eh, per creare visibilità anche da, ad Antonio e di Antonio nel mondo ce ne, ce ne sono tantissimi eh, non demordete andate avanti quello che è la vostra idea il vostro progetto portatelo avanti come fa Antonio Adesso mi era un po' sparito Antonio, questa mattina mi si è ripresentato e al volo io ho voluto intervistarlo perché ha qualcosa da raccontare, credo di sì. Sì, io sto prendendo questi prodotti da due anni circa, a verità ho delle foto da come ero prima e come sono adesso e ho dimagrito 14 kg senza fare sacrifici, nel senso mangio normalmente tutto ciò che è, però... Questi prodotti mi salvaguardano il mio corpo, nel senso che mi danno diciamo, una protezione e sono prodotti della FitLine, sempre della, della società PM, però FitLine eh, anche per, anche per, sia per il fisico sì. che anche per la bellezza, tratte anche sia dall'interno che dall'esterno. Benissimo, sulla rete sociale Antonio Manigrasso, ho detto bene? Sì. Perfetto potrete avere tutte le informazioni un po' più nel dettaglio di questa attività. Benissimo. Antonio, io credo che abbiamo un pochino sì. così, superficialmente, abbiamo raccontato un attimo la tua storia e spero nel futuro di rintervistarti okay. e vedere a che punto sei arrivato di questa, questa avventura che, okay, che stai ben facendo. Senso. Ti piace? Ben, benissimo. Va benissimo. Grazie dell'attenzione a tutti i pensionati italiani, Francesco Callori, Antonio Manigraza, Ante vi salutano Manigraza. da Tenerife, alla prossima puntata racconteremo eh, l'evoluzione di Antonio. Grazie, Grazie. ciao. Arrivederci. Benissimo.